Ciao a tutti, anime meravigliose, come state? È un piacere essere qui con voi per la nostra lettura settimanale, la lettura angelica con l'Arcangelo Michele e i nostri angeli che ci accompagnano settimana per settimana. Allora, questa lettura è valida dal domenica 13 giugno a domenica 20 giugno. Ok, questa lettura la farò solo io, Alberto non è presente sarà la prossima volta insieme a noi ok, utilizzeremo tre mazzi di carte anzi, pescherò anche una carta finale dal mazzo di Luisei hey. abbiamo le carte dell'arcangelo Michele di, Luis, di mm, Don In Virtu stampate in Italia da My Life abbiamo le carte degli unicorni e poi abbiamo le carte dei uh, magic, Magical Times sarebbero gli spiriti della natura, le fatte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 e di elevare le nostre energie vibrazioni e frequenze e aiutaci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro e incondizionato arcangelo michele ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce la vera luce l'amore più puro e incondizionato di dio dea onnipotente padre e madre chiedo massima protezione psichica guida e assistenza grazie caro dio grazie arcangelo michele grazie maestro gesù grazie maria regina celeste è fatto è fatto è fatto e così è così sia ora per sempre e per l'eternità bene andiamo a mischiare le prime carte dal mazzo dell'arcangelo dell michele sono uscite due carte abbiamo la prima carta rispetto di sé abbiamo la seconda carta e i tuoi cari siete al sicuro ok ora andiamo a vedere i pensieri positivi creano risultati positivi volevo eh, chiedere a chi mi segue se tra di voi c'è un designer che si occupa di fare disegni col computer, va bene, che sa, insomma, sa fare, non so come si chiamano, si dovrebbero chiamare web designer o designer per aiutarvi a fare le carte, va bene? Se siete interessati chiamatemi eh, al numero qui sotto, per piacere, contattatemi così eh, possiamo parlarne. Allora, prendi un impegno. Vediamo le carte degli unicorni. che bello questo che belle le carte degli unicorni sono stupende guardate questa carta sta spuntando all'improvviso vediamo un po se è amato vediamo poi che cosa ci vuole dire bene l'amore sta entrando nella vostra vita questa è molto molto importante quindi un'unione potrebbe essere sia lavorativa per alcuni per altri potrebbe trattarsi di una vera storia d'amore io adoro queste carte ragazzi Amo i disegni, scusate, stanno cadendo tantissime tutte insieme ah mi disegniamo i messaggi di queste carte, sono veramente bellissime, ne è caduta una abbiamo gentilezza, quindi va a rispecchiare anche la uh, carta precedente la prima carta del mazzo dell'arcangelo Michele dove si parla di amore e di rispetto per voi stessi per voi stesse Vediamo un po' danzare, ok? Insomma, stiamo parlando di entrare in frequenze eh, di allegria, di gioia, di spensieratezza. Ci vuole, non bisogna parlare solo di cose serie. Abbiamo anche un momento, una rinascita, rinascita. Ok, andiamo a vedere un attimino le carte di lui sei. Prendiamo la carta, una carta dal mazzo di lui sei messaggio potenziante attraverso le affermazioni positive dal mazzo ama amare come amare se stessi va bene lui sei hey era la più grande nel mondo delle affermazioni eh, positive ok abbiamo sono al sicuro nel mio mondo poi andiamo a vedere ok allora l'arcangelo michele ci sta eh, parlando di avere rispetto per noi stessi per noi stesse mi raccomando è importante non permettere a niente a nessuno di scavalcarci di metterci i piedi sopra di dirci cosa dobbiamo fare cosa non dobbiamo fare non permettete a nessun compagno di vita o genitore o amico o amica eh, di ehm, diciamo di, ehm, di prendere un potere troppo grande rispetto a quello che è il nostro potere personale è venuto il momento di amarci di più è venuto il momento di rispettarci di più avere rispetto di noi stessi significa anche non scendere a compromessi con alcune persone o con alcune situazioni quando non vogliamo fare una cosa quando sentiamo che quella cosa non è per noi abbiamo il coraggio anche di dire di no e di pensare al nostro benessere alla nostra gioia a ciò che ci fa stare bene e in pace alle volte veramente ci sono persone intorno a noi molto autorevoli che quasi quasi possono anche mh, schiacciare la nostra eh, personalità dipende da quanto noi abbiamo rispetto di noi stessi perché se noi abbiamo autostima abbiamo rispetto per noi stessi e per la nostra anima la nostra vita non permetteremo a niente a nessuno di farci eh, questo quindi non entriamo nella paura l'arcangelo michele sta dicendo non ti preoccupare sei al sicuro tu e i tuoi cari siete al sicuro siete protetti continua a pregare continua a chiedere la protezione dell'arcangelo michele tutto sta andando bene eh, quando si chiede la protezione assolutamente le energie iniziano a vibrare in una frequenza più alta le cose iniziano ad andare bene eh, bisogna anche cercare di associare pensieri emozioni positive nei nostri progetti nei nostri sogni nei nostri obiettivi nelle nostre giornate iniziamo le nostre giornate ehm, rimanendo eh, diciamo eh, grati per quello che abbiamo già per come eh, per il fatto che dio ci ama per il fatto che la vita è meravigliosa per il fatto che già il fatto stesso di vivere di respirare eh, di avere una di avere qualcuno che ci vuole bene eh, avere un, un cagnolino un gattino avere una mamma un papà un amico un'amica, un compagno una compagna che ci amano e questo è, ci vuole gratitudine immensa anime infinite io ve lo dico con amore alle volte si danno per scontate delle cose alle volte quando si perde soprattutto una persona cara eh, ci si rende conto di quello che si perde no quindi invece cerchiamo di essere grati per quello che abbiamo cerchiamo di essere grati per la vita per l'amore che la vita ci dà. è venuto il momento anche di prendere un impegno con dio con l'arcangelo michele eh, se abbiamo bisogno di aiuto se abbiamo bisogno di come dire di, di un aiuto nel nostro lavoro nelle nostre relazioni una mano anche per sciogliere una situazione importante che ci sta dando preoccupazione come la carta precedente dice siamo al sicuro siamo protetti però prendiamo un impegno con gli angeli con l'arcangelo michele eh, mettiamo tutto nelle, nelle sue mani affinché possa operare a nostro favore affinché possiamo liberarci da, eh, da questi periodi da queste preoccupazioni va bene molti di voi stanno facendo un grandissimo lavoro energetico per elevare le frequenze un grande lavoro di attitudine positiva di azione eh, di crescita spirituale di meditazione di preghiera di perdono di compassione tutto un percorso molto importante che poi porta anche a trascendere eh, diciamo eh, a, a, ad avere un vero e proprio upgrade e quindi questa è una carta molto potenziante in quanto eh, vi sta confermando che stia, che state arrivando a un livello spirituale successivo, va bene? Eh, però alcuni di voi invece hanno bisogno di eh, di una mano e quindi questo è un invito a trovare una guida, un mental coach, un personal coach anche eh, nel percorso spirituale eh, che vi possa un attimino ai prendere per mano, vi possa un attimino aiutare a salire nelle frequenze, perché se Chiamato alla crescita e al riallineamento con la tua anima col tuo sé superiore per allinearti allo scopo divino della tua anima ok eh, diciamo che qua dice prepara la tua vita eh, la tua vita eh, perché sta arrivando un nuovo partner quindi una vita romantica eh, magari qual qualcosa di romantico sta entrando nella tua vita e, e chi credi nel fatto che sia una persona amorevole credi nel fatto che l'amore sta entrando nella, nella tua vita parla proprio di partner di partner di vita quindi assolutamente eh, se stai frequentando una persona, se ti stai ponendo il dubbio, questa persona è quella giusta oppure no, assolutamente, eh, abbi fiducia in Dio, nell'Arcangelo Michele che ti sta dicendo, ascolta il tuo cuore, sei una persona amorevole, sei amato, sei amata e in più è uscita la carta di partnership, quindi è possibile che con questa persona voi avrete veramente un'unione come coppia. e In alcuni casi si parla anche di partnership, eh, scusate, di partnership. Di lavoro quindi se ti stai chiedendo se questa persona è quella giusta eh, per uh, per la per una società per uh, come dire per completare un progetto assolutamente la risposta è positiva ancora gli angeli della natura ti stanno invitando a essere gentile con te stesso essere gentile con te stessa a farti delle coppie Vai nella natura, ascolta musica rilassante. O musica che ti fa divertire, godi della vita. Hai bisogno di gioire, hai bisogno di eh, coccolarti, hai bisogno di amarti. C'è bisogno di questo, va bene. Hai bisogno di essere gentile con te stesso. Alle volte sei troppo severo, sei troppo severa. Ti aspetti troppo da te, eh, va bene. L'azione va bene, essere focalizzato e focalizzata, però bisogna anche un po' staccare bisogna anche amarsi e soprattutto bisogna ringraziare per tutto quello che hai realizzato fino ad oggi essere grato essere grata per quello che sei riuscita a fare fino ad oggi stai tranquillo stai tranquilla che i tuoi progetti se tu metterai tutto nelle mani di dio degli angeli dell'arcangelo michele i tuoi progetti mano a mano si andranno a realizzare come dicevo prima è venuto il momento di ballare di danzare di goderti la vita perché ti fa bene ti aiuta a sfogarti ti dà carica energetica va bene eh, potrebbe essere anche una danza lenta potrebbe essere anche una danza che ti aiuta a seguire il ritmo della vita l'importante è ascoltare un po di musica e connetterti con la musica che più ti piace che ti aiuta anche a riconnetterti con la tua anima ascoltare la voce del tuo cuore abbiamo parlato di crescita spirituale e parliamo anche di rinascita e la rinascita spirituale per molte anime che come vuoi Diciamo, eh, stanno spiccando il volo, hanno intrapreso un percorso spirituale, stanno facendo un percorso di ascensione, di allevazione, eh, di trascesa dell'ego, state veramente raggiungendo eh, dei, degli, dei livelli molto alti, e una vera e propria rinascita per voi, perché tutto quel dolore, tutta quella sofferenza, eh, tutta quella negatività, tutte quelle energie che sentivate non risuonare con voi, ora questo, questo come si dice? questa densità è alle spalle ora voi state veramente elevandovi e quindi è una vera e propria rinascita per voi i cambiamenti positivi sono alle porte cambiamenti positivi per tutti voi, ok, sono al sicuro nel mio mondo. Dice questa carta meravigliosa. Scelgo di credere che tutti sono sempre pronti a dare una mano. Così, ovunque io vada nella vita, so che le persone sono lì per aiutarmi. È anche molto per, importante rimanere aperti al cambiamento e aperti, soprattutto al fatto che eh, le, esistono tante persone amorevoli e gentili, tante persone disposte ad aiutarmi quando abbiamo bisogno ok che possa essere una parola gentile un consiglio e, e ripeto molti di voi eh, il consiglio degli angeli hanno veramente bisogno di una guida di un mentore di un coach di qualcuno che vi possa dare veramente quella spinta quell'aiuto amorevole per crescere nel vostro percorso spirituale di crescita personale ok bene per questa settimana la nostra lettura si è conclusa io sono veramente felice eh, di aver condiviso con voi questa lettura volevo ricordarvi che il 17 e il 18 luglio 2021 ci sarà il webinar di connessioni angeliche ragazzi le iscrizioni sono aperte in promozione massimo 20 persone i primi 3-5 iscritti riceveranno il corso di connessioni angeliche online gratuito del valore di 333 euro quindi riceverete la promozione vigente per il webinar e in più il corso online gratuito quindi non esitate a contattarmi per maggiori informazioni eh, iscrivetevi adesso se questa è la chiamata della vostra anima se avete voglia di ascoltare la voce del vostro sacro cuore cosa ha da dirvi imparerete tutto sull'ego come trascenderlo come radicarvi come proteggervi, come connettervi vi verranno dati tutti gli strumenti necessari per poi proseguire da soli una volta che si concluderà il webinar che durerà ben due giorni, sabato e domenica quattro ore circa il sabato quattro ore circa la domenica mi raccomando se avete bisogno di una guida di un aiuto per uscire dalle vostre paure dai sistemi di credenze limitanti da tutto ciò che vi sta impedendo di raggiungere i vostri obiettivi, di ascoltare la vostra anima, di stare semplicemente bene, sereni, senza paura senza stress, senza pensieri negativi, Logo ceiling potrebbe essere veramente la soluzione giusta per voi avrete um, un risultato immediato fin dalla prima sessione, si tratta di un percorso di coaching che va dalle tre sessioni alle 20 sessioni dipende dal tipo di percorso che voi volete intraprendere, se volete manifestare, se volete riprogrammare il vostro subconscio per allineare i vostri sogni e obiettivi personali e far sì che il vostro subconscio collabori nella manifestazione dei vostri sogni e dei vostri obiettivi eh, potete lavorare sempre come con logo ceiling il coaching è veramente un lavoro straordinario che vi dà risultati tangibili e concreti va bene mi occupo anche di facilitare la guarigione energetica con le nuove frequenze di luce a distanza o di persona per chi si trova in sardegna io ricevo ad alghero se volete ricevere la connessione al Se superiore ricevo ad alghero se volete che vi facilito una lettura angelica con le carte o come connessione diretta è possibile farlo anche a distanza quindi potete contattarmi anche per questo sono anche tante altre le cose di cui mi occupo. contattatemi per qualsiasi domanda io vi saluto, i miracoli esistono, credi nei miracoli, ok? Sii felice, la vita è meravigliosa e bella. Un bacione a tutti, a presto, ciao.